Allora, innanzitutto c'è da capire, come ho detto prima, in, in che cosa, cioè che cos'è che la spaventa dell'utilizzo mm -hmm. di quelle ore, perché? Perché, ripeto, dipende molto da quello che noi facciamo, facciamo con il cellulare. ok? Poi cosa fare è un po' quello che ho detto prima: iniziare a vedere proprio come tu utilizzi il dispositivo e le varie applicazioni, eccetera, eccetera, quali sono realmente necessaria e quando è realmente necessario aprirlo, punto primo. Poi abbiamo anche un altro deterrente che possiamo utilizzare, che è un deterrente molto bastardo, però funziona. Ossia, ehm, allora, chiunque si occupi appunto di UX design, user experience design, sa benissimo che eh, meno passaggi devo fare per compiere un'azione e più io sono invogliato a farla. Okay. Mm -hmm. ok, ad esempio, se io per ricondividere un post mi basta un click, sono più invogliato a farlo rispetto a che se eh, me ne servissero due di click, due il doppio passaggio. E, e più aumento passaggi, e meno è probabile che compia quell'azione. Ok, okay. Sì. allora gli, i designer utilizzano, sfruttano questa cosa che è proprio della nostra mente in che modo? riducendo il numero di passaggi necessari all'utilizzo delle loro piattaforme ok? noi possiamo utilizzare questa cosa anche al contrario, ossia imponendoci dei passaggi in più ad esempio, ad esempio proprio meccanicamente parlando se è necessario disinstallare l'applicazione di Facebook e provare a sperimentare, per serie, non abbandonare Facebook, ci torniamo su Facebook quando vogliamo ma dal browser del cellulare perché perché il browser del cellulare, cioè Facebook appunto, che non è fatto per il browser del cellulare è meno usabile rispetto all'applicazione, certo. carica un po' più lentamente i post, eh, insomma, e via di questo. è un po' più macchinoso, diciamo, l'esperienza non è fluidissima come con l'applicazione. Questo ci può aiutare a farci desistere quando aprire Facebook in quel momento non è strettamente necessario. Quindi utilizzare all'inverso, okay. all diciamo, l'esperienza che facciamo dello strumento stesso, insomma, esatto. dell'user experience, come dicevi, Esatto, esatto. usarlo esatto. al contrario. A parte che, permettimi una battuta, ma soprattutto se abbiamo gli Android, perché vabbè, hanno una gestione della memoria differente, dei processi, eccetera, eccetera, una volta che disinstalli proprio l'applicazione di Facebook, come minimo la batteria ti raddoppia. <ride> perché sì, perché ovviamente Facebook <ride> momento, è peggio di Google che sta a vedere ogni secondo cosa facciamo con il suo cellulare dove siamo, okay. e risucchia un casino quindi ci conviene okay. in, tutti, in tutti i sensi sì, in in allora sensi. se poi noi siamo veramente ultra spaventati da come utilizziamo il cellulare in questo caso, esistono anche quei cellulari che vengono ormai definiti proprio ironicamente, in contraposizione agli smartphone, stanno nascendo i dumb phone, cioè i telefoni stupidi non più intelligenti <ride> Ossia, sono quei telefoni che sono, fanno molto vintage in effetti, ehm, che hanno memoria scarsissima, eh, sono molto più lenti rispetto al Samsung di ultima generazione e via di questo passo e che permettono l'installazione di quattro cose messe in croce, tipo i Whatsapp, tipo OK. Quindi, che cosa vuol dire vuol dire? Noi ci obblighiamo a dover consultare, ad esempio, i social network, queste piattaforme, magari da un computer oppure dal tablet di casa. Quindi, certo. mentre siamo in giro, siamo riparati, perché sappiamo che anche volendo, il uso cellulare non ce lo permetterebbe. Addirittura io conosco addirittura manager che facevano così.